ragazzo che studia con me, eh, la di, ricerca, diciamo, ci definiamo no. ricercatori economici in senso lato, perché noi, mm, noi veniamo dalla vostra parte, cioè in questo caso io sono qui, da questa parte della scrivania, ma per un determinato periodo di tempo ero eh, là a un certo punto ho detto ok, in questo fatto adesso bisogna che facciamo qualche cosa, perché non è proprio più il caso di traccheggiare e di continuare a perdere tempo anch'io, sto a casa di vivirlo io ho lavorato a 5 stelle, lui per sono <coughs> parzialmente deluso dall'atteggiamento in politica economica, ma comunque sempre fiducioso e disponibilissimo a fare incontri, eventi, non c'è nessun problema. Io sono troppo contento che voi non avete chiesto di tornare qui, perché è fondamentale che le persone che hanno la volontà forte di riuscire a gestire il meglio il paese abbiano poi gli strumenti per poterlo fare, perché non basta che la volontà. Oggi, anche per effetto delle cose che ci ha detto Maurizio prima, anche se noi avessimo 900 Falcone e Borsellino in Parlamento, le cose purtroppo non potrebbero andare bene. Perché siamo fortemente vincolati a tutto quello che nel tempo e nel passare proprio delle varie fasi che hanno portato a uno sviluppo dell'Unione Europea fino ai giorni d'oggi, siamo stati, diciamo, quasi tra virgolette costretti a subire, ormai abbiamo accettato supinamente, passivamente, non è che cosa di quello che poi era stesso definito il sud destino io all'università l'ho studiato, ce hanno fatto studiare molte persone continuavano a dirci che l'Europa sarebbe stato un posto migliore dove i popoli si sarebbero trovati meglio, sarebbero stati tutti meglio perché l'integrazione è importante poi c'erano quelli che si mettevano a giocare a rischio perché dicevano no perché c'è la Cina, c'è la Russia, c'è l'America allora noi con l'Europa tutti insieme siamo più forti sì, eh, per carità, nessuno lo mette in dubbio però in questo momento siamo solo più affamati in base della <ride> città. Due, due minuti per parlare di economia per i cittadini, che è un'associazione fatta dei cittadini come voi, i miei collaboratori, cioè colleghi qui di economia per cittadini, c'è cioè Igor, grandissimo, c'è cioè Valentina, c'è cioè Giorguna, sono qui e noi siamo persone semplici che hanno deciso di metterci la faccia. Siamo nati dopo il primo summit amici, e abbiamo voluto dissociarci da un determinato modo di fare, anche se poi collaboriamo in qualche modo insieme a alcune parti di altri gruppi che lavorano parlando di modern monetari e comunque di teorie economiche definite eterodosse, cioè che guardano l'economia da un punto diverso rispetto a quella che poi oggi noi ci danno in testa, che è l'austerità, quando Maurivo ha parlato prima di austerità come soluzione. Ora ecco, potremmo anche pensare che c'è una cattiveria sottostanza a tutto, ciò, però di fatto per i libri economia negli ultimi 20-30 anni hanno ripreso dei lavori elaborati da. Eh, istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale dello Sviluppo e quant'altro, che dicevano che con l'austerità, quindi con il consolidamento delle spese da parte dello Stato, ci si sarebbe potuto espandere così, un po' come non so, quelle persone che purtroppo magari hanno problemi di sorpresa. Io sto andando su quella strada, che usano mettersi una sorta di laccio nel, nello stomaco per cercare di stringerselo, e quindi sono austeri, stringono come se li ingrassassero, cioè loro lo fanno per dimagrire, no? Io non so se voi conoscete qualcuno, conosco persone che non riuscivano a dimagrire e che hanno dovuto utilizzare questi strumenti per cercare di dimagrire una versione di salute. Quando l'hanno messo non sono ingrassati, sono dimagriti, quindi l'austerità non può essere espansiva. Però per loro l'austerità è espansiva, anche se poi un anno e mezzo fa hanno iniziato a far uscire qualche lavoro che dice ah, oddio, forse ci siamo sbagliati per un giorno". Ok, tanto di fatto, eh, come dice Letta, era così morire per Maastricht, ma così lo dice lui a noi, Se lui ci guarda e ci dice euro sì, morire per mastri, voi, ok, perché io a casa che non per le prossime 10 generazioni. Ora, euro, opportunità o fallimento? Ecco, noi dobbiamo chiesto di intitolare così il, la nostra presentazione di oggi perché si parte da un punto di fatto in istante, cioè noi non abbiamo pregiudizi contro l'euro, non è che non ci piace al momento la carta con cui sono stampati gli euro, o ci sta antipatico il fatto che non c'è l'euro di carta, come dicevate Monti che era una bazzaglietta totale, anche se magari in parte o per qualche cosa poteva anche essere utile per carità non lo è. Opportunità o fallimento perché voi oggi da più voci, soprattutto in Europa, ci dicono beh, non avete saputo delle l'opportunità dell'euro, siete stati lenti, eh, non avete voluto innovare, la competitività, e quindi a un certo punto siamo noi oppure c'è proprio qualcosa che non va. Nella lavorazione del progetto dei 5 Stelle, quindi io andai a parlare con la dottoressa Laura Castelli <coughs> ci chiesero delle particolarità da analizzare su questo, ce le chiesto abbastanza, diciamo, complesso, insomma ci sono cercate di fare il meglio che potete fare, sono uscite fuori 65 pagine di pdf con eh, bibliografie, grafici non me la sono sentita di biblioporno, ma non per qualcosa, perché secondo me contano i concetti poi. se io mettessi qua una serie di grafici infinita, voi sbadigliereste per un'ora barra due e io non otterrei nulla, io vorrei semplicemente che voi ragionaste, con le vostre teste perché noi non siamo scemi, cioè io ho una data in monia, ne faccio il professore e ripeto, ho i libri che travaglio a casa, che libri vi grillo, poi ho capito che c'era qualcosa di più e questa cosa la può fare chiunque, non c'è nessun limite a tutto ciò partiamo con i punti di analisi richiesti dalla dottoressa Restelli o meglio da coloro che poi curavano il progetto economia 5 stelle che adesso continua a esistere anche su Facebook che fanno anche degli ottimi lavori su molte cose. Ecco, per esempio, loro poi hanno, per i sette punti proposti da aprile, una ottima analisi su quello che potrebbe essere un eventuale referendum sull'euro. Allora, una delle prime cose che ci chiesero fu, ma se rimaniamo nell'euro, che succede? E dopo vedremo, man mano scorreranno le slide, e poi vedrete le risposte. A Dopodiché, in che modo il governo italiano potrebbe chiedere di formare i trattati europei in materia economica? Quali sono le condizioni di vantaggi e di svantaggi di una moneta per i paesi più forti e per quelli più in difficoltà? Quando si parlava vi ricordate del famoso euro due velocità? Cosa accadrebbe nel caso di emissione in corso di una seconda valuta in Italia, quindi una sua proposta per rendere più sostenibile la permanenza nell'euro? Emissione di una valuta complementare, proprio e contro, del nostro paese in caso si uscisse dall'euro. Abbiamo iniziato il progetto con questa frase che abbiamo trovato su un libro di un professore della dell'Agnantino che è il professor William Mitchell, probabilmente il più grande economista di Venti, insieme a Newcastle in Australia e all'introduzione di un libro che eh, ha scritto lui in inglese, come insomma, io ce l'ho, i miei guldeghi lo utilizzano, eccetera ha questa frase in quel libro, sono 280 pagine di economia sparate solo per malati come noi insomma comunque per chiunque poi volesse cementati, non cioè, c'è nessun problema, e dice il progetto che ne segue è dedicato comunque ai milioni di disoccupati senza nome che si vedono negati all'opportunità di una vita dignitosa a causa dell'implementazione di teorie neoliberiste adottata dalla società della scuola di pensiero ortodosso, cioè quella che attualmente oggi a noi ci dà l'austerità, che sfortunatamente non sopportano sulla loro pelle in maniera diretta le conseguenze della loro famiglia. È il famoso morire per Maastricht, no? Lui il suo problema non ce l'ha. Il primo problema, diciamo che di per sé è l'euro. L'euro in quanto moneta non di, cioè non di Stati, non esiste uno Stato. Noi abbiamo passato 70 anni di integrazione europea per cercare di affinare le nostre economie, per cercare di affinare i nostri mercati, per abbassare le barriere per il commercio. Quando siamo arrivati al 2013 14, adesso siamo nel 2014, non ci sono gli Stati Uniti d'Europa. Secondo voi è normale. Cioè, noi non abbiamo fatto uno Stato che sia in grado di dialogare con una banca centrale che oggi esiste e che comanda tutto e che è l'esempio clou dell'indipendenza della banca centrale, che è un concetto con un punto di partenza ideologico tipico della scuola di pensiero attuale. La scuola di pensiero economica attuale dice che la banca centrale deve essere indipendente perché altrimenti dei politici corrotti si vendono, per dei voti, dei diritti che le persone normali non hanno. Questa tipologia di pensiero è estremamente grave e trova le sue origini in quello che viene definito un'anzia regime che cos'è un'anzia regime? è Maria Antonietta ma è sta al popolo a fame che mangia le brioche. ecco che cos'è un'anzia regime questa ideologia parte da lì allora se vogliamo evitare che le persone che gestiscano la cosa pubblica siano prodotte evadano, si facciano le loro categorie porci comodi, io sono un insieme a voi. Ma non lo dobbiamo fare tagliandoci gli strumenti che ci siamo guadagnati con lotte continue nel tempo per quello che riguardava la democrazia, per quello che riguardava la nostra possibilità di poter riuscire a vivere una vita dignitosa. Il taglio della spesa pubblica di per sé non va bene per risolvere i problemi di corruzione, anzi ci sono milioni e milioni di parole, perché si contano in parole poi i in debiti internazionali, ci sono milioni di parole che dimostrano... Che la corruzione aumenta nei momenti di maggior crisi e austerità, perché se qui c'è una pagnotta, facciamo proprio l'esempio, qui c'è una pagnotta e siamo 50-60 e ne tocca una fetta a testa e per morire siamo quelli che spartiscono le fette, magari che lui ci facciamo le fette più grosse, ma se è mezza, state sicuri che a voi, che tocca sempre di meno, io e lui ce le faremo comunque più grosse perché pensiamo prima a noi oggi, il mio amico Giorgio chi usa il barattolo del miele lo chiude e si mette le dita. è emblematico, ha ragione è così, quindi non possiamo risolvere il problema tagliandone dobbiamo evitare che si dubbi, che non vuol dire tagliare, no? oggi noi ci troviamo particolarmente in una situazione in cui c'è la BCE vedete che è lei che mette il denaro solo quando lo dice lei, perché lo dice lei e sembra quasi una sacchina, solo quando lo dico io e ci sono che dà poi i soldi alle banche e gli stati devono andare dalle banche per farsi dare i soldi, per far camminare la propria del proprio stato sociale, cioè persone che hanno lavorato 35-40 anni che devono prendere una pensione lo Stato per pagare la pensione a quelle persone improduttive, tra per virgolette, deve farsi restare i soldi e questo è qualcosa di proprio l'apoteosi, no? Come si fa a gestire uno Stato in questo modo? Purtroppo però nel tempo sono andate avanti e i buon PT, e buon ovviamente sono ironico, per <coughs> anni ha dato persone come la Thatcher, come questi soggetti, che dicevano, beh, di fatto.. Lo Stato è come una famiglia, noi tanto incasiamo e tanto spendiamo, lo Stato non sarà mai una famiglia mai. Tanto per cominciare, è di fatto una famiglia ha un capostipite, un percettore di reddito, chiunque esso sia, che ha un tempo limite di vita, non nessuno è eterno. Lo Stato, il nostro Stato, del 1861 la Repubblica Italiana, ancora non muore, quindi già di tempo non ha limiti. In più è colui che è padrone della moneta, è la sua, la stessa Federal Reserve è delegata dal Congresso degli Stati Uniti d'America a fare quello che fa cioè la Banca degli Stati Uniti d'America quindi tutto ciò porta alla conseguenza logica semplice che non può finire con la vita così come noi non potevamo finire le regole, non è nostra quale è l'ideologia viene dall'attuale composizione dell'Unione Europea? è tipica della scuola austriaca la scuola austriaca è una scuola di economia oddio, sì, cioè devo dire di fatto sono talmente piccoli che mi fanno anche pensare che potrebbero essere un solo polino 5G, però comunque lo si descrivono come, come comunisti. Che cosa pensano? Partono anche da Karl Menger, lo Stato e la democrazia risperdono la ricchezza. Questa è, è l'ideologia alla base dell'Unione Europea, c'è stato confermato, e appuntato dal professor Lampardy e c'è un film bellissimo del quale posso passare a qualche slide che si chiama The Brass and Business. È stato fatto da una ONG che è direttamente collegata alla Commissione europea. Quindi, vedete, qua la Commissione europea cerca delle parvenze di libertà di informazione. Il problema è che esista questa ONG, lo sappiamo in, adesso anche voi, eh, lo sanno a Perugia perché l'ho raccontata a Perugia l'altra volta, lo sapranno in Calabria. però più o meno non lo sa quasi nessuno perché è qualcosa di sempre estremamente ristretto. Il trucco è quello, non è evitare che si veda la verità, è farla andare per vie che sono talmente microscopiche e insignificanti che poi alla fine non verranno mai a renderci conto di nulla, perché poi alla fine di fatto così succede. Secondo questa storia di pensiero la moneta è una merce e deve restare scarsa per non perdere i valori. Ed è per questo che l'euro è quello che è e la BCE non lo emette neanche qualora cascasse il che La Grecia è al 28% di disoccupazione c'è la gente che è veramente più dedisperata da Spagna e gli perché non mettere l'euro? Perché la moneta deve essere scarsa. Il professor Parchier definisce l'euro il super standard aureo. Vi ricordate prima c'era lo standard audio, che è caduto nel 1971, quindi si erano obbligati a rimettere monete in posizione delle riserve auree che si avevano a disposizione. Questo è super standard aureo perché proprio non ci muoviamo. Ok? Come, come vedete, dice anche il professor Parchier, l'euro si è pensato nel 43 dal francese passo a Perù con il dichiarato intento di togliere agli stati la loro ragione d'essere. perché nel momento in cui, come ha detto anche Morire, tu controlli la politica monetaria controlla la moneta di qualcuno di fatto non ti serve altro, ti serve semplicemente di controllare i libri di economia e fanno anche questo, non ti preoccupare e, Francesco che è venuto qui l'altra volta, ha fatto l'esame di madre economia con il professor Sardoni che ha una luce in buio perché il professor Claudio Sardoni dell'Università della Sapienza conosce il professor De Manchia conosce l'andamento della politica economica nazionale è veramente un bravo e preparato ma anche lui deve comunque insegnare ciò che dall'università dicono essere il programma di insegnamento e cioè prende il famoso libro Blanchard che dice tutte quelle cose che ad oggi invece vengono imposte l'austerità va bene, siete tranquilli, bravi, siete più belli quando siete austeri siete più magri, quindi non so, anche insomma una questione di aspetto fisico e la spesa del giro dello Stato è una cosa brutta, lo Stato è inefficiente eh, la attenzione che la disoccupazione sia un problema ma l'inflazione è un... l'inflazione che abbassa lo stipendio della pensione povero pensionato che se come fa il povero pensionato se non c'è l'inflazione e sono tutte queste cose che di fatto stanno a condicare proprio questo cioè sono entrate in temi di economia Francesco ha dovuto dire delle cose al professore e poi gli diceva professore io lo dice così però in realtà sta così, ha preso 30 anni. L'obiettivo qual è dell'Unione Europea? Che Creare un mercato regolato da leggi astratte e istituzioni democratiche. Eccoci qui, per minuti, insomma, più o meno immagino che questo sia abbastanza lampante. C'è la Commissione Europea che fa quello che vuole, il Parlamento Europeo che ogni tanto si ricorda che il Parlamento è chi è eletto e che dice A, ah, però non riesce ad arrivare a B perché non ce lo fanno fare, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna creare il più possibile questo mercato. Ecco, una delle problematiche che si avrà anche nel tempo sarà un accordo che, si, che sta nascendo tra Stati Uniti e d'Europa per un'area comune di mercato. Il regista di The Brassel Business, Mattio Diatar, ci ha promesso che ci darà l'esclusiva sul film che documenterà anche questa tipologia di apertura di mercato libero, è tutto un mercato libero come siamo tutti liberi di voli di mano, non vi preoccupate. Il lavoro è una merce come le altre, di fatto eh, l'Unione Europea è una un po'. O meglio, hanno cercato di improntarla sul modello degli Stati Uniti d'America. Il problema è che negli Stati Uniti d'America tutti più o meno parlano inglese o comunque l'americano, perché non è proprio inglese. Qui per noi diciamo, è un po' più difficile andare a trovare lavoro in Belgio, in Olanda, in Germania, cioè c'è uno sradicamento culturale che è estremamente più differente. Perché hanno continuato ad implementare questa tipologia di organizzazione diciamo, di stati sovranazionali? Se ci sono delle differenze culturali molto, molto marcate, non può pensare. Che un mercato del lavoro sia così immobile in Europa così come lo è negli Stati Uniti d'America. Quindi di fatto la moneta doveva essere rilegata a un ente esterno non politico, perché i politici sono dei porci che siccome vengono dei falsi diritti a dei morti di fame che siamo noi. allora dobbiamo evitare che se ne vadano in giro a regalare cose per ottenere dei morti. Questa è un'analisi bellissima. Questa analisi è stata compiuta da due chiamiamoli economisti, ma anche allora diciamo parecchi rimasero abbastanza abbasili del fatto che furono chiamati loro, sono Yang e Drena. Persone quasi mai sentite, non si doveranno lavori in giro, chi vorrà curiosare, mi sembra che Yang abbia due, due pubblicazioni internazionali che sono praticamente nulla. Che cosa fecero nel 2009? Pubblicarono questa raccolta di analisi che dal 1989 fino all'anno di raccolta, quindi fino al 2009, Segnavano tutte le critiche che erano state fatte sull'euro perché il loro scopo, raccogliendo queste critiche, era di dimostrare che siccome le critiche dicevano che l'euro sarebbe caduto, l'euro invece ancora in piedi e quindi si sbagliavano e hanno fatto le preferite della loro vita. Perché di fatto questo trattato che si vende anche, ma è scaricabile di quello che lo presco io, è purtroppo tutto in inglese, si chiama L'Euro non può succedere, è una cattiva idea, non durerà. Ma è quello che si sta verificando, ci sono critiche. Dal 1989 c'è cioè Krugman nel 2005 che dice non può succedere, state sbagliando, state togliendo allo Stato ogni ragione d'essere, fino al 2009. Ci sono tutte, oltre 200 critiche, sono lì belle e ferme eppure tutti i soldi continuano ad essere contenti dell'euro, l'euro va bene, l'euro è perfetto e bla bla bla. Oh. Allora questo è tratto dal Brussels Business. Mi piace quando vedo questa foto, io a essere un po' focoso, insomma, tengo un po' quasi a prendermela. Mi viene in mente una delle cose che diceva io in suo DVD, quando parlava di Bernanke con un drago, no?, diceva questa che sta dietro, questa emorroide. Ecco, questo, questa emorroide che vedete giù, si chiama Pascal Permet. Ok? Questo Pascal Permet ha lavorato dieci anni alla Commissione europea e ha detto perché avevo una all'interno di un'istituzione pubblica. Io me ne vado a lavorare questo fa il lobbyista per la ASF, cioè l'European Service, Services Forum, che è una delle lobby più influenti all'interno della Commissione europea, insieme alla European Council of the Cioè Questi sono quelli che fanno analisi per il loro tornaconto, le passano alla Commissione europea, la Commissione europea neanche legge, cambiano il formato, ci mette Commissione europea e li invia a noi. E che cosa dice lui durante questo film? Nei primi tre minuti di questo film, quindi incazzate subito, ve detto prima. Dice, credo che circa l'80% delle leggi che determinano la vita dei cittadini europei vengono prese qui. A Bruxelles, sì, perché lui è lì. E, e lo spettacolare di questo film è che traccia una mappa di Bruxelles dall'alto, segna illuminando il punto dove sta la Commissione, e davanti dall'altra parte della strada dove sta la Commissione c'è l'European European Run of con i suoi amici, cioè quando casi è chiesa lo questi, scendono, fanno una colazione, vanno lì e sono contenti. Vediamo un po' però la loro bellissima idea di economia, quello che poi noi abbiamo hanno come il sogno di integrazione sociale, che cosa sta producendo di circa la Grecia. Disoccupazione del 12,7% soggetti impiegabili in processi produttivi. Ora vi spiego questo dato: i soggetti impiegabili in processi produttivi vanno al di là del dato di disoccupazione. Perché quando si contano i disoccupati, si contano le persone che cercano lavoro, non lo trovano, mandano curriculum e non riescono a sbrogliare la matassa. Ma ci sono comunque di cercare lavoro perché oramai si sono battute perché stanno non ce la parlando tutte le conseguenze poi psicologiche e sociali che sono portate dalla disoccupazione che non vengono montate nel campo della disoccupazione ecco fra disoccupati e soggetti che hanno smesso di cercare abbiamo più di 7 milioni di persone che potrebbero essere produttive in Italia e guardate per produttive intendo qualsiasi tipo di disoccupazione che fosse anche quella estremamente veramente sociale okay? disoccupazione giovanile è Prestazioni per disoccupazione involontaria più 1.950.000 a metà del 2013. cioè, sono quelli che hanno aperto la casa integrazione straordinaria. Ok? Perché hanno perso il lavoro. Il PIL del 2013 l'ho scritto circa a meno 1,9 perché il dato deve uscire a fine mese. Si fanno rilevazioni trimestrali e si prende in considerazione nel trimestre, poi il dato prima. L'ultimo dato da un meno 1,9, tutti dicono che sono ottimisti. Perché la rilevazione dell'anno segnava un più 1 dopo 24 mesi negativi. Io non ho capito come fa un più 0,1% a far pensare che dopo 24 mesi negativi la disoccupazione, o comunque il PIL, sia. Un... Vabbè, comunque, lasciamo stare a loro. Furti più 6%. Ecco, i furti, così come altre tipologie di analisi e di dati rilevati dall'Istat, segnano le conseguenze sociali della disoccupazione. Se non puoi mangiare, se c'hai una creatura, vai a rubare. Eccoci, più 6%. Attività economica c'è stata a livello locale meno il 10%, questo è un dato estendibile a tutta Italia. Se avete degli amici a Sassari e ne conoscete 10, e 10 fanno i commercianti, uno ha chiuso l'attività. Sì, sì, ok, ok, però in media, in media è così, quindi non, non c'è è dato luglio 2013. Il 50% delle famiglie italiane avrebbe di un inferiore a inferiore al mese. E ci di mutui, chi non c'è casa va dal non mi sembrano delle grandissime cifre insomma per questo euro e per questa austerità espansiva che ci avrebbe dovuto arrivare, poi non so voi come detto. Oh, che cosa succede se il nostro paese rimane nell'euro così com'è? Io pensavo che non servisse le parole che bastassero queste tre fuori. Eh. Però c'è una chicchia del fuoco, quella centrale, parliamo prima di quelle laterali. Allora, in basso a sinistra avete il risultato di una manifestazione in Grecia fatta da persone che appunto avevano fame, stanno stavano chiudendo la fabbrica, e li hanno prestati e c'erano anche gli studenti a solidarizzare con loro. A destra vedete immagini che sicuramente le vedete anche qui. Al centro la cosa più agghiacciante, vedete c'è un link che dice Grecia crisi economica cibi scaduti Samaras. Samaras ha autorizzato la vendita e di la distribuzione di cibi scaduti alla popolazione e quello che vedete è il risultato della distribuzione di cibo scaduto. Guardate come si va a cavarla, non vedete fame? Eh? non è una caso, questo cibo è scapulato autorizzato il governo diamo retta alla troica e distribuiamo il cibo strutto. guardate le persone come si lo lì, sembrano saldi. ok?